buon dia a tutti in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa maglia molto estiva che io ho deciso di chiamare maglia portofino se ricorderete qualche giorno fa sul canale il mio ultimo video è stata la maglietta white che ho realizzato con il filato portofino sul sito incentrando con i filati e nella merceria coleti il portofino viene venduto a pacco da 500 grammi e a me era avanzato appunto del filato con cui avevo realizzato la maglia white ho deciso di unire il filato che mi era avanzato portofino insieme un altro filato, sempre della Mistrico che è quello della lucida labbra che mi era avanzato invece dal tubino Alice unendo questi due filati ho dato vita appunto a questa maglietta che io trovo veramente molto leggera molto estiva e che quindi è perfetta da poter fare in questo periodo e da sfruttarla soprattutto se si va a fare una gita fuori porta di un giorno quindi ricapituriamo come filato ho usato il portofino della Mistrico Filati eccola, che è 100% cotone Mako Egitto, 50 grammi Ogni gomito da 50 grammi misura 135 metri e l'altro filato è il Lucida Labbra, sempre della Mistico Filati ed è 70% viscosa da bambù, 20% poliamide 10% seta. Io ho utilizzato il numero 7, che è quello con cui ho fatto il vestito Alice, che è questo sfumato dell'azzurro quindi è perfetto proprio per poterlo uh, scambiare, cioè, diciamo uh, alternare al bianco che invece ho usato del cortofino Ho lavorato con l'uncento del 3,5 per creare la parte in alto e l'uncinetto del 3 per poter creare la parte in basso prima di tutto si vanno a creare i due rettangoli che servono a dar vita a questo scollo e a queste maniche diciamo a pipistrello io le ho fatte alla fine quando ho cucito qui di lato le ho fatte corte cioè mezze maniche però voi potete cucire anche di meno e farle ancora più ampie proprio per trasformarle addirittura se non una maglietta estiva a proprio una maglietta copri costume quindi da poter usare in spiaggia una volta fatto questi due rettangoli che a me sono a larghi 20 cm ogni rettangolo largo 20 cm e lungo 83 cm mi raccomando quando andrete a realizzarlo dovete misurare il, quanto lo volete lunghi rettangoli deve venire da qua e ad arrivarvi dalla stessa altezza dietro io ho fatto 83 cm e secondo me va bene anche per una taglia M ma per una taglia L secondo me dovete andare a aumentare di almeno due, uh, due motivi quindi di almeno 5-6 cm dovete tenere presente anche il seno il seno tenderà ad allargare la maglia quindi va a finire che se siete una taglia M ma avete come seno una terza abbondante, quarta io direi comunque di invece di fare 83 cm di andare a fare 85 cm quindi di aumentare un motivo rispetto a me come larghezza invece secondo me taglia M va benissimo lasciarla con lo stesso eh, numero di motivi che ho fatto io, taglia L andate a fare qualche eh, giro in più prima di eh, terminare una volta fatto questi due rettangoli si vanno a cucire un po' avanti, dietro per creare lo scollo e ai fianchi per creare appunto le maniche avanti l'ho fatto più scollato rispetto a dietro per due motivi, da una parte perché volevo che avanti appunto fosse bello, eh, fosse scollato un po' diciamo con questa scollatura o se, ma anche perché ho anche intenzione di mettere la maglia girata, quindi di avere lo scollo più pronunciato dietro e meno pronunciato davanti se per caso eh, l'occasione ritiene che avanti sia un po' più coperta, però dietro posso avere lo Scollo più ampio, quindi eh, mi piace poter gestire la maglia in questa maniera. Poi, come vi ho detto, realizzati questi due rettangoli si vanno a cucire. Uh, si va a cucire. Eh, si vanno a cucire le parti e si va a lavorare la parte di sotto per la parte di sotto io sono andata a stringere la lavorazione e sono passata a lavorare con un certo numero 3 questo perché io qui sono molto, fi molto piccola però mi raccomando se siete una taglia S ma la volete morbida continuate a lavorare con il numero 3,5 se dovete fare degli aumenti o delle diminuzioni io comunque vi dico come fare per poter stringere o allargare ricordandovi sempre il multiplo del motivo che andiamo a realizzare il, il motivo è molto semplice ve lo ricorderete lo sto usando parecchio in in questo periodo perché è un motivo molto bello, molto particolare eh, ed è molto molto molto estivo come, come punto um, e come sempre vi ricordo che in descrizione io vi lascio il link del, del sito web con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori uh, del portofino uh, è rimasto però soltanto il rosa, due tonalità di rosa e l'azzurro, ma io direi che potete sostituirlo se comunque volete bianco con il Miss Baby Soft che è bianco e come um, Diciamo che si abbina perfettamente a, con il lucido, con labbra. Vi lascerò anche il link del lucida labbra. E mi raccomando, una volta che avrete realizzato la mia maglia, potete taggarmi o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferruzzare oppure su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Inoltre, se avete acquistato appunto il mio stesso filato sul sito Uncentando con i filati o tramite la Merceria Coleti, potete taggarci sulla pagina Facebook Merceria Coleti o su Instagram Uncentando con i filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per Realizzare la nostra maglia, che qua vedete già terminata perché per fare le due eh, i due rettangoli che servono per creare la spalla e diciamo la parte um, alta della maglietta, um, io vi farò vedere soltanto il um, campione. Uh, però vi dico già che a me ogni rettangolo, quindi ogni fascia, uh, misura in lunghezza 83 cm, in larghezza 20 cm. Io lavorerò con due filati, il portofino e il lucida labbra, della Mistrico Filati. Allora, quindi, per realizzare realizzare i rettangoli dovete tenere presente ma questo l'avrò detto già all'inizio del video che la fascia e questi due rettangoli devono essere lunghi in modo tale che vi arrivino da sotto al seno alla parte dietro della schiena che sia uguale io ho fatto 83 eh, centimetri ho montato un totale di 26 motivi Beh, io direi che per una taglia m dovete andare a aumentare magari solo di due motivi in più per una taglia l di tre o quattro motivi dovete tenere presente comunque quanto è grande il vostro seno allora, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6 più 1. Questo significa che eh, io ho montato 157 catenelle, perché 156 è un multiplo di 6 a cui poi ho poi aggiunto l'ultima catenella, che mi serve per avere l'inizio uguale alla fine. E nel mio campione invece ho montato 25 catenelle, proprio perché un multiplo di 6, quindi 24, più una catenella. Quindi mi raccomando, se dovete fare i rettangoli più lunghi, dovete andare appunto come vi ho detto ad aumentare di 6 12 catenelle detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro mi vicino un po con la telecamera benissimo allora mi alzo con una catenella rientro dentro la prima delle maglie basse delle catenelle e vado a fare una maglia bassa prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia alta ops ah io sto lavorando con l'uncinetto del 3,5 2 catenelle 1 2 rientro un'altra maglia alta quindi rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta salto 2 catenelle e ricomincio da capo quindi entro nella terza e realizzo una maglia bassa prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e rizzo una maglia alta 2 catenelle una e due e rientro e vado a fare una maglia alta quindi rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta Salto 2 catenelle, ricomincio da capo quindi entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza, realizzo una maglia alta. 2 catenelle, e rientro un'altra maglia alta. E devo fare questo per tutto il mio primo giro. Terminerò al primo giro entrando nella terza catenella andando a fare una maglia bassa. Abbiamo terminato così il nostro primo giro. Giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Quindi una, due, tre. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta non chiusa. Rientro un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2, prendo il filo, rientro nell'archetto di 2 catenelle, realizzo di nuovo 2 maglie alte non chiuse, quindi una e rientro 2. Chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo prendo il filo, entro dentro l'archetto e vado a fare due maglie alte non chiuse una 2 chiudo le due maglie alte insieme quindi vedete ho realizzato tre gruppi di due maglie alte chiuse insieme separate da 2 catenelle prendo il filo e ricomincio da capo quindi vado nell'archetto successivo di 2 catenelle e di nuovo ad affari 2 maglie alte non chiuse una e rientro 2 chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 Prendo il filo, rientro altre due maglie alte non chiuse, una e due, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, una, due, prendo il filo, rientro, 2 maglie alte non chiuse, una e due, chiudo le due maglie alte insieme. Quindi vedete, di nuovo ho realizzato tre gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme separate da 2 catenelle. Ancora un'ultima volta prendo il filo vado nell'archetto di 2 catenelle realizzo 2 maglie alte non chiuse una e rientro 2 chiudere 2 maglie alti insieme 2 catenelle 1 e 2 rientro e di nuovo 2 maglie alte non chiuse una 2 chiudere 2 maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 rientro altre 2 maglie alte non chiuse una e 2 Chiudo le due maglie alte insieme, quindi devo fare questo per tutto il secondo giro. Terminerò il secondo giro andando a fare una maglia alta dove ho la maglia bassa. Ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una, due, tre catenella di separazione prendo il filo entro nell'archetto 2 catenelle e realizzo una maglia alta catenella di separazione vado nell'archetto successivo e di nuovo una maglia alta catenella di separazione prendo il filo vado tra i due gruppi di tre di due maglie alte chiusi insieme quindi vedete 3, e qui c'è cioè il, il secondo gruppo quindi vado qui e vado a fare una maglia alta catenella di separazione entro nell'archetto di due catenelle realizzo una maglia alta catenella di separazione archetto successivo e di nuovo maglia alta catenella di separazione e di nuovo vado tra i due gruppi di due maglie alte chiusi insieme quindi qui e alizio una maglia alta Catenella di separazione vado nell'archetto di 2 catenelle realizzo una maglia alta. Catenella di separazione. Vado nell'archetto di 2 catenelle. Successivo e realizzo una maglia alta catenella di separazione. Devo fare questo per tutto il terzo giro. Termino il terzo giro prendendo il filo, andando nella terza catenella, che equivaleva la mia prima maglia alta. E vado a fare una maglia alta. Ho terminato così, anche il terzo giro. Quarto e ultimo giro mi giro con il filato e vado a fare Mi alzo con una catenella Rientro dentro la maglia alta e faccio una maglia bassa una maglia bassa all'interno dell'archetto di una catenella Una maglia bassa dove ho la maglia alta e devo fare questo per tutto il quarto giro quindi maglia bassa dove ho l'archetto di una catenella maglia bassa dove ho la maglia alta maglia bassa dove ho l'archetto di una catenella, maglia bassa dove ho la maglia bassa. Quindi devo continuare così per tutto il mio quarto giro. Vado più veloce così vi faccio vedere direttamente come terminare. Però vedete una maglia bassa dove ho l'archetto di una catenella, una maglia bassa dove ho la maglia alta. per terminare anche il mio quarto giro vado a fare una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, una maglia alta entrando nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia, scusate una maglia bassa all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Benissimo, questi sono i quattro giri che dovremmo andare a ripetere per tutta la nostra um, lavorazione. Vi ricordo quindi che la, um, io ho montato 157 catenelle, ossia 156 più una catenella, per avere un totale di, diciamo, orizzontale, così uh, questi gruppi di maglie alte chiusi insieme, i tre gruppi di due maglie alte chiusi insieme, ne ho un totale di 26. La lavorazione io l'ho già fatta e uh, poi naturalmente nel video dopo vi spiego come unirli e come cucirli, eh, scusate dopo, dopo, vi dirò come unirli e come cucirli, ma vi dico già di nuovo che io eh, largo 20 eh, cm lungo 83 e che io ho alternato in questa maniera, ho fatto due motivi con il portofino o un motivo con lucida labbra, di nuovo due motivi con il portofino un motivo con lucida labbra questo è il campione adesso vi faccio rivedere soltanto un attimo il primo giro per farvi vedere come andare a rifare il nostro primo giro visto che adesso abbiamo le, uh, le maglie basse ed è semplicissimo ci alziamo con una catenella rientriamo dentro la maglia bassa e facciamo una maglia bassa prendo il filo salto 2 catenelle 2 maglie basse entro nella terza e vado a fare una maglia alta 2 catenelle rientro una maglia alta salto 2 maglie di base entro nella terza e vado a fare una maglia bassa e si ricomincia vedete questi quindi sono i giri che dovremmo sempre i quattro giri che dovremo andare sempre a ripetere Dunque, allora, io ho terminato entrambi i miei rettangoli, sono venuti lì lunghi 83 cm e poi sono andata a ripiegarli su se stesso, uno da questa parte e uno da quest'altra parte, facendo in modo che, come vedete, io le strisce ho fatto due motivi con il portofino, un motivo con labbra. di nuovo due motivi con il portofino un motivo con labbra. E la larghezza di ognuna di questi due rettangoli, perché lunghezza, vi ho detto, che è di... 80 centimetri la larghezza invece è di circa 20 centimetri quindi come stavo dicendo io li ho ripiegati su se stessi giusto a metà vedete ho fatto in modo che la parte che le due parti si um, sovrapponessero e adesso andrò a cucire in che modo cucirò lateralmente per circa una ventina di centimetri sia da questo lato che da quest'altro lato mentre qui cucirò 20 cm dietro cioè la parte dietro qui unendo questi due due rettangoli qui per 20 cm come l'ha fatto come fatto nella parte laterale, mentre sul davanti penso che cucirò soltanto di um, una quindicina di centimetri quindi un po' in meno per avere lo scollo più profondo sul davanti una volta fatte queste cuciture io comunque adesso cucio e vi dirò bene i centimetri che ho cucito in modo tale che se ho cucito un po' di più o un po' di meno ve lo faccio sapere e poi una volta cuciti questi, quindi la parte qui, la parte dietro, le due parti laterali andremo a fare sempre poi lo stesso motivo sotto per creare la parte inferiore della nostra maglia Allora, io ho fatto le cuciture che vi avevo detto, anche se non sono convintissima della cucitura qui, ma forse la scucirò un po', però questo lo definirò una volta che eh, me la eh, avrò terminato di farla. Quindi, ho cucito dietro, ho cucito qui sul davanti, ho cucito lateralmente. Adesso possiamo andare a lavorare sotto. Io farò un giro di maglie basse, perché eh, inizierò dal giro di maglie basse per poter capire bene eh, la, come stringe la lavorazione, perché adesso a me sotto va un po' largo quindi devo andare a stringere vi ricordo che noi stiamo lavorando su un multiplo di 6 maglie basse eh, scusate di 6 ed un multiplo di 6 catenelle io quindi adesso andrò a lavorare un giro di maglie basse naturalmente vi faccio vedere un po eh, come come inizio a lavorare partirò lavorando sempre con eh, non più con l'uncinetto del 3,5 ma passerò a lavorare con l'uncinetto del numero 3 e inizi, vi farò a vedere come iniziare il giro di maglie basse poi la lavorazione sarà uguale a quella che abbiamo sempre fatto però la faremo in tondo però vi farò vedere anche in quel caso come si inizia e si finiscono i giri, eh, quindi ripeto, adesso inizierò a partire da sotto, faremo un giro di maglie basse, ma io cambio uncinetto passando dal 3,5 a quello del numero 3. Per iniziare la lavorazione io ho deciso che mi aggancerò dal di lato quindi vedete questa è la parte di sotto mi aggancerò con il filo bianco e con l'uncinetto del 3 uh, nella parte di lato come vi ho detto andremo a fare il giro di maglie basse ossia noi prima uh, vedete quando qui abbiamo l'ultimo giro che è il giro di maglie basse questa volta invece di partire come ultimo giro lo userò come primo giro diciamo che in realtà è come il giro base ecco chiamiamolo così non chiamiamolo primo giro ma chiamiamolo il giro base di maglie basse allora mi aggancio quindi dove ho la cucitura mi ricordo che sto lavorando con un certo il numero 3 perché devo andare a stringere la lavorazione mi aggancio con il filo mi alzo con una catenella rientro e vado a fare una maglia bassa Nell'archetto di 2 catenelle, io vado a fare una cioè dove ho la maglia alta, io vado a fare una maglia bassa. Dove ho l'incrocio delle maglie, vado a fare una maglia bassa. Ancora ho la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ho qui il 1 un forellino e vado a fare una maglia bassa. Diciamo che continuo così. L'unica cosa che noi dobbiamo tener conto del numero delle maglie basse, dobbiamo avere un multiplo di 6. Quindi mi raccomando, quando andiamo a, a fare maglie basse, contiamo le 6, 6. Quindi io adesso sono alla quinta, andrò a fare la sesta e poi di nuovo andrò a contare in modo da essere sicura di star avendo la base giusta che mi serve poi per poter tornare a lavorare il mio motivo e farò questo per tutto il giro alla fine io diciamo che um, vi dirò quante maglie basse ho, ma giusto per um, diciamo per farvi capire un attimo però voi dovete capire bene se dovete stringere quanto dovete stringere la lavorazione uh, se dovete va bene che continuate a lavorare normalmente col 3,5 l'unica cosa che dovete tenere presente vi ricordo è che dovete avere un multiplo di 6 quando andate a lavorare queste maglie basse terminato il giro base facendo le maglie basse e sono quindi andata a stringere la lavorazione ho fatto in totale 120 maglie quindi l'ho stretta e per me la aver stretto a 120 maglie basse va benissimo per poter continuare a fare la mia lavorazione uh, mi raccomando uh, se uh, quando avete fatto il giro di maglie basse dovete essere sicure che sia un multiplo di 6 per poter andare a lavorare il nostro motivo che è lo stesso che abbiamo lavorato qui uh, io adesso vi faccio vedere come si inizia per fare il primo giro ricordatevi solo questo naturalmente la lavorazione è la stessa solo che si lavora in tondo quindi non abbiamo più bisogno di fare la maglia alta iniziale che facevamo nel, nel, nel, nel secondo e nel terzo giro comunque adesso io vi faccio vedere partendo giustamente dal nostro primo giro E vado a fare mi alzo con una catenella rientro dentro la maglia di base vado a fare una maglia bassa prendo il filo salto due maglie basse entro nella terza e vado a fare una maglia alta 2 catenelle rientro una maglia alta salto 2 maglie basse vado a lavorare normalmente quindi salto 2 maglie basse entro la successiva e vado a fare una maglia bassa Prendo il filo, salto due maglie, basse. entro in successiva. Vado a fare una maglia alta 2 catenelle, rientro maglia alta salto due maglie di base. ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le, la maglia, le, le due catenelle. La maglia alta vado dove ho la maglia bassa iniziale. Vado a fare una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa rientro dentro e vado a fare una seconda maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 rientro altre due maglie alte non chiuse una 2 chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 rientro altre due maglie alte non chiuse 1 e 2 chiudo le due maglie alte insieme prendo il filo e ricomincio da capo quindi vado nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte che non chiuse le chiudo 2 catenelle rientro 2 maglie alte non chiuse le chiudo quindi vado a fare normalmente il mio secondo giro terminato il secondo giro vi farò vedere come iniziare anche poi il terzo Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto le due maglie alte chiuse insieme, entro dove ho le due maglie alte chiuse insieme, e iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Bene a questo punto, terzo giro, facciamo in questa maniera: con una con una maglia bassissima, e mi porto qui al centro. Tra l'ultima delle mie gruppi di tre di, di miei gr gruppi di tre di miei tre gruppi di due maglie alte chiuse insieme, e il primo. E vado a fare una maglia bassa bassissima scusatemi e a questo punto riparto con il mio terzo giro e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una 2 3 2 catenelle di separazione 1 e 2 vado nell'archetto di 2 catenelle realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 archetto successivo maglia alta Sto terminando anche il mio secondo giro, vado a fare dopo aver fatto le due maglie alte chiuse insieme, una maglia bassissima all'interno del primo gruppo di due maglie alte chiuse insieme, terzo giro, con una maglia bassissima. Faccio un passo indietro, se così vogliamo dire, ossia, vado qui dove ho l'unione eh, tra i gruppi di tre maglie eh, di, tra i due gruppi dove ho tra i due. Scusatemi, qui dove ho l'ultimo due maglie alte chiuse insieme e il primo delle due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto posso iniziare a fare il mio terzo giro. Scusatemi, una maglia bassissima e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto di due catenelle e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta. Catenella di separazione, vado tra i due gruppi di due maglie alte chiusi insieme e faccio una maglia alta. Catenella di separazione ricomincio da capo quindi lavoro normalmente il mio terzo giro. Terminato il terzo giro vi farò rivedere il giro delle maglie basse e poi continueremo a lavorare normalmente questi quattro giri. Mi raccomando io farò come ho fatto qui, dopo due, due motivi fatti con il bianco passerò poi a lavorare con il mm, lucida labbra. Comunque io adesso continuo questo giro e poi vi farò vedere come fare l'ultimo. Sto per terminare anche il terzo giro, fatto la maglia alta e la catenella. entro nella terza catenella iniziale che equivaleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Quarto e ultimo giro, mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia alta e faccio una maglia bassa. Una maglia bassa dove ho l'archetto di una catenella, una maglia bassa dove ho la maglia alta. Una maglia bassa dove ho la catenella quindi continuo così per tutto il mio quarto giro vedete alla fine stiamo rifacendo lo stesso motivo soltanto che in tondo adesso continuerò così vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro alternerò sempre come ho fatto qui due giri di maglie eh, due, due giri con il portofino due motivi con il portofino e un motivo con 10 da labbra vi dirò quante volte l'ho ripetuto se per caso poi sono tornata a lavorare con il 3,5 per andare a allargare sui fianchi ma non penso e una volta fatto quello poi poi andrò a rimisurarmi la maglia per vedere se la costura che ho fatto qui di lato alle maniche devo allargarla o va bene così come l'ho fatta. Allora, ho ripetuto i motivi per un totale di 6 volte, ripetendolo 2 volte bianco, una volta con lucida labbra, due volte nuovo bianco del portofino e l'ultima volta con il lucida labbra, terminando con il giro di maglie basse. Come lunghezza per me va benissimo, voi naturalmente potete farla anche più grande, e più lunga, io non ho, alla fine ho continuato sempre a lavorare con l'uncimento numero 3, quindi adesso andrò a togliere tutti i fili che mi sono rimasti e la mia maglietta sarà terminata.